che serva per dif di far differenziare ogni store da dall'altro eh, è, è necessario un po' come appunto il commerciante che aveva una, una sua personalità dis ben distintiva e eh, per cui due panetterie non erano mai uguali no? eh, ognuna aveva sempre la sua, la sua caratteristica eh, la scienza nel senso che Mm, bisogna passare dal, dall'e-commerce fatto con pagine procedure eh, così a, basate su sensibilità o quello che viene considerato viene detto in gergo il guesswork Cioè, secondo me si fa così perché funziona a un concetto basato sull'osservazione eh, degli utenti e l'osservazione dei numeri cioè non è la pagina bella che funziona ma è la pagina che converte, che è la pagina che vende, è la pagina che è per la quale gli utenti eh, capiscono quello che devono fare insomma. e poi c'è la parte come dicevo prima di socievolezza, socialità, chiamiamolo come vogliamo, insomma rimettere all'interno dell'e-commerce eh, tutte quelle funzioni che influenzavano e favorivano in un certo senso il processo di acquisto eh, offline e rimetterle semplicemente, poiché siano basate su Facebook Connect siano basate su recensioni questo eh, ognuno lo vedrà eh, chi vivrà vedrà, vedrà diciamo. però eh, di sicuro sarà sempre più difficile tenere fuori da, dall'e-commerce eh, questo tipo di, di dinamica um, so che tu hai scritto anche un libro recentemente sull'e-commerce mi sembra che sia stato pubblicato a marzo No, eh, in realtà ho finito di scriverlo ieri praticamente, quindi il libro sull'e-commerce non, non è ancora pubblicato, probabilmente lo sarà in autunno. <ride> A marzo è uscito un, il manuale di social media marketing per il quale ho scritto un capitolo eh, sulla reputazione online, diciamo. questa era <ride> la, la differenza. Um, puoi darci qualche um, anteprima per quello che sarà l'uscita di mano? Beh, allora sarà un manuale. Manuale, un certo, nel vero senso della parola, quindi molto stringato, molto, molto condensato, no? dovrei dire come la pubblicità dei detersivi. No? Te ne diamo meno, ma è molto, <ride> è molto denso, ne puoi usare, <ride> solo poco ogni volta. È molto condensato. Ho cercato di farne un, un 90% di buon senso e pratiche e un 10%. Uh, di mini marketing diciamo dentro è, è un manuale non per addetti ai lavori non per uh, persone che lavorano esattamente nel settore quindi esperti di, di digitale o di e-commerce ma più rivolto a imprendi agli imprenditori o comunque alle persone che all'interno dell'azienda stanno pensando di integrare la vendita online nel, nei loro canali di vendita aziendali insomma sappi che ci sono persone interessate direttamente qui presenti. <ride> Va bene, avrete una copia autografata. <ride> Grazie infinite. Um, senti, si parla quindi di e-commerce del futuro, si parla di differenze tra Italia ed Europa e Stati Uniti, ma con differenze culturali. Um, Vorrei sentire da te più approfonditamente um, qual, è, qual è quella cosa che manca insomma, ai, ai retailer, insomma, ai venditori: qual è quella comprensione che sembra sfuggire quando si tratta di mettere su un sito online, piuttosto che se, sembra che ci sia appunto, come dicevamo prima, una specie di frattura, come se chi vende non fosse a sua volta cliente. Quindi non capisce realmente le necessità e i desideri del cliente, insomma. Mm. Ma guarda, io notando un po' le differenze tra l'e-commerce eh, italiano e quello dei paesi in cui è più, più sviluppato, sia lato mh, retailer che, che lato consumatore, eh, noto che c'è ancora eh, una grande barriera da parte del venditore online in Italia per esempio nell'offrire o la spedi spedizione gratuita <coughs> il reso gratuito no? oppure l'allungamento dei tempi di ripensamento no? per il reso ci sono esperienze americane come mi pare Zappos che in modo abbastanza così provocatorio ha lanciato la, il tempo di reso di 365 giorni no? perché ha visto che eh, comunque la maggior parte dei clienti rendono nei, nei, nelle prime settimane, Poi quindi fa, fa gioco dire che sono 365 giorni, perché poi la gente se lo dimentica, quindi se non ha reso subito non rende più. Ecco, non so, magari l'Italia è un paese un po' più per furbi che per intelligenti spesso, quindi ogni cosa va un po' adattata probabilmente, però credo che davvero il fatto di... Eh, riuscire a bypassare per il retailer italiano questa barriera psicologica per cui la spesa di spedizione deve essere assolutamente basata su eh, cioè il costo eh, diciamo addebitato al cliente deve essere basato esattamente su quanto il corriere ti fa pagare eh, come costo debba essere invece ripensato in una logica di relazione col cliente mh, o comunque di inglobamento eh, dei costi all'interno del, del modello di business eh, pensiamo un po' a quello che fa anche Amazon no? eh, abbonamento Amazon Prime abbonamento a prezzo fisso e poi spedizione gratuita tutto l'anno c'è qualche esperimento per esempio Yux no? in Italia da sempre fa il reso gratuito per cui tu ti provi le cose e le rimandi ecco quello che è stato il grande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 il modello che può far passare l'e-commerce da un certo numero di volumi a, a un numero molto più elevato. La possibilità di concedere la prova, sostanzialmente. Eh, la gente non può provarlo nel camerino del negozio, nel negozio fisico, lo vuole provarselo a casa sua e poterlo restituire senza un costo. Questo è, è uno, probabilmente un obiettivo futuro. Allora, eh, ti leggo una delle domande che ci è arrivata dalle nostre lettrici e dai nostri lettori, che è la seguente eh, le PMI, spesso a proprietà familiare, che costituiscono l'ossatura della nostra economia, hanno ancora una scarsa cultura di marketing e più in generale una scarsa cultura manageriale. Queste caratteristiche, secondo te, facilitano l'adozione dei social media, con quelle caratteristiche di spontaneità che enfatizzi spesso nella 91 tesi? o rappresentano un freno dal momento che spesso generano uno stile aziendale improntato al controllo e alla scarsa fiducia nei collaboratori senza il coinvolgimento dei quali il social media marketing resta zoppo, tra virgolette e in che modo il marketing 2.0 può incidere sulla cultura aziendale del lavoro è una bella domanda è una tesi è <ride> <ride> eh, tutto vero cioè, però non, non... Non dividerei le aziende in, come diceva la domanda, padronali o comunque non padronali e quindi per forza chiuse o per forza aperte. No? Cioè spesso ci sono grandi aziende in cui la cultura non è certamente più fertile che, che in certe piccole aziende. Io invece ho incontrato alcune piccole aziende in cui, eh, tutto sommato, la cultura di apertura del, del proprietario fa sì che sia... Mezzi digitali in un certo modo, quindi dall'e-commerce all'uso di, eh, di strumenti di condivisione e di collaborazione all'interno, fosse, fosse tutto sommato possibile e, e incentivato. Ehm, la PMI ha un problema, ha avuto cioè ha ah, tuttora un problema di, di conoscenza che prima era una conoscenza del marketing, che ora è un conosc una conoscenza del digitale, è come se fosse sempre eh, un po' due, due gradini indietro rispetto a, a quello che, che servirebbe, perché è una, è una, la PMI nasce con la cultura del prodotto, no? con la cultura di io so fare questa cosa, eh, la faccio bene e poi una volta che è fatta bene si vende da sola. Ehm, Resta da capire se in, una, in una settore, cioè se in un modello competitivo che è molto cambiato rispetto a, alla cultura del prodotto, questo tipo di, di concetto abbia, abbia, ancora, abbia ancora un senso. Ehm, il fatto che già le PMI italiane Avessero poche competenze del, di marketing all'interno. Spesso la funzione marketing era affidata ai figli del proprietario, oppure ho <ride> un'esperienza lunghissima di, di, di direttori marketing, figli di proprietari, di titolari. Insomma. Eh, boh, significa che probabilmente veniva considerato più un posto così Un posto in cui è bello lavorare ma non tutto sommato nemmeno troppo strategico eh. E adesso in questo momento io credo che il marketing digitale cominci ad essere non più un qualcosa che sarebbe bello avere, ma è qualcosa che se non, non ce l'hai, se non è fatto bene comincia ad influire pesantemente sulla tua capacità di, di competere, soprattutto in ambito internazionale. Insomma. Quando a volte vedo che si risparmiano pochi soldini su una traduzione decente di un sito in lingua, no? allora capisci che non è, certe cose non sono ancora… State, state assimilate. Insomma, magari si, si spende i soldi per fare il giardino davanti all'azienda, ma il sito la traduzione viene fatta col Google Translator con risultati bizzarri, per dire, per dire così. Um, a proposito di implementazione di, di social media nei propri canali di vendita, piuttosto che nei propri canali di Customer Care, ti volevo chiedere, ehm, si parla tantissimo degli effetti che questo ha ehm, a valle, ovvero dalla parte del consumatore, ma si parla non così tanto dei, dei cambiamenti che questo dovrebbe provocare eh, strutturalmente all'interno delle aziende per far sì che questo possa realmente esistere. Sì, le due cose eh, teoricamente dovrebbero andare di pari passo, insomma... Mh... La prima fase è stata mh, caratterizzata da aziende che hanno pensato di fare qualcosa al lato social media, esternalizzando anche tutto sommato ehm, in modo forte la, la loro gestione, eh, come se fosse un problema risolvibile con un'agenzia. Eh, e probabilmente l'ha risolto, diciamo, nel breve periodo. Nel lungo periodo eh, il problema è che... Mh, L'azienda rimane di nuovo isolata da, da quello che sta fuori. Se eh, i social media, non vengono, social media diciamo, i mezzi, eh, la rete non viene mh, assimilata in buona parte dell'organizzazione dell interna, eh, i suoi risultati rimangono molto a metà. No? Eh, cosa ce ne facciamo di avere magari una pagina con un sacco di, di fan quando poi all'interno dell'azienda il mio designer o la persona che disegna i prodotti o il customer care non sa nemmeno di cosa, cosa stiamo facendo noi della comunicazione o del marketing? Ed è un peccato perché, da una parte, loro potrebbero imparare cosa, o avere nuove idee, dall'altra parte potrebbero anche aiutare noi a, a creare sulla stessa pagina, sui stessi mezzi di comunicazione eh, sociali col cliente, un'esperienza anche per il cliente molto più, eh, molto, molto più veritiera e molto più interessante che semplicemente chiacchierare insomma, del più del meno come succede in, in molte pagine facebook aziendali italiane. Insomma.